Allora per me intanto è la prima volta eh, partecipare a questo evento che già conoscevo in, eh, in forma digitale online e ero molto curioso ed è una grande opportunità essere qui quindi vi ringrazio intanto di sostenere la mia presenza eh, su questo palco, su questa, in questa platea. Allora siccome io arrivo dopo una serie di talk impegnativi prometto, vi faccio una promessa solenne che non tedierò tutti quanti voi con aliquote fiscali imposte, cose noiosissime annoiano me per primo <ride> quindi questa è una promessa che mantengo e ehm, a giudicare dal titolo eh, che ha questo talk eh, posso dirvi intanto due cose non ho preparato una scaletta eh, la prima denota la mia totale incapacità di dare dei titoli a dei contenuti quindi ho buttato lì un'idea e la seconda è l'ispirazione da cui trago questa definizione, il commercialista digitale, perché rappresenta una categoria vecchia, stanca e eh, che svolge un'attività pressoché obsoleta. Eh, il, perché? Perché c'è un discorso anche storico, cioè il commercialista nasce eh, come figura professionale, grosso modo negli anni 70, eh, quando in Italia si è eh, divulgato eh, il testo unico sulle imposte e sull'IVA. Quindi in quel momento, negli anni 70, in cui l'Italia era nel boom economico, comunque iniziava ad aprirsi anche a un certo tipo di economia eh, più dinamica del passato, eh, nasce una figura di carattere amministrativo, okay? che si è qualificata e si è eh, identificata in un eh, diciamo, percorso in un'identità un burocratica e questo voi avendo eh, penso tutti insomma a che fare con una partita IVA sapete cosa vuol dire eh, adempimenti eh, gestioni periodiche tasse da pagare cioè voi pagate qualcosa a un certo punto che eh, facilmente non sapete nemmeno cos'è e perché poi in realtà un motivo c'è eh, sta alle spalle e, e normalmente dovrebbe essere eh, diciamo, spiegato, dovrebbe essere illustrato dal consulente che vi segue, proprio perché il consulente è la figura di raccordo tra la vostra attività, che qui descrivete tra l'altro in termini di sogni, no? di aspettative, di eh, voler fare, capacità di voler fare, che è il vostro lavoro, e quindi è il lavoro del mio cliente quello di occuparsi e tenersi impegnato della sua attività, non quello di sapere quando scade l'IVA, eh, perché si paga l'IRPEF, è l'IRPEF. Tutto al più, siccome IVA, IRPEF, IRES, chi più ne ha più ne metta, fanno parte, eh, da un certo punto di vista, del meccanismo di funzionamento delle vostre attività eh, economiche, è bene che insomma un, un minimo sappiate che a un certo punto eh, dell'anno arrivano anche queste componenti qui allora perché il digitale? perché l'ideale diciamo la, la, eh, la vignetta del commercialista è quella figura grigia no? e, diciamo anche un po' schivata nel corso dell'anno perché alleggerisce le vostre tasche a cui si portano o meglio si portavano i documenti cartacei che derivano dall'attività quindi io vado faccio la gita allo studio, porto il mio pacchetto di, eh, di carte, le lascio lì, non so che fine faranno, non so che, che cosa e miracolosamente esce fuori, o maledettamente esce fuori, un numero da, da pagare. Allora, che cosa accade? Che ehm, 2019 entra in funzione un meccanismo chiamato fattura elettronica, di cui non vi parlerò perché è una noia mortale, però solo a dire che è stato il primo passo, il primo passaggio di una Rivoluzione che è in atto e eh, che riguarda quest da questo punto di vista la pubblica amministrazione di digitalizzazione del flusso informativo che consente per la prima volta alle imprese, ai professionisti, agli imprenditori di dematerializzare un aspetto della loro gestione che è quello delle fatture cartacee okay? e già quello lì risolve moltissimo. Un, un, un, come dire, un primo rompe un primo paradigma cioè quello del rapporto fisico con un professionista anche perché le informazioni transitano direttamente per i, i server dell'agenzia delle entrate quindi sono già eh, nascono già tracciate insomma, questo, questo è il senso ora quindi che cosa rimane? rimangono tutti quei documenti che continuano ad essere gestiti in forma cartacea allora mi sono detto se una parte di questo processo è stato digitalizzato dalla pubblica amministrazione. Uh, scusate, ho oh, un dolore alla spalla, quindi faccio un po' fatica. Ehm, dico, digitalizziamo anche la restante parte. E noi oggi tutti disponiamo di strumenti pressoché gratuiti che facilitano già le nostre vite. I, i cloud, i drive... Eh, non dico più nemmeno la posta elettronica perché la posta elettronica eh, che nasce ormai tempo fa, anni fa eh, è, un, è uno strumento non in tempo reale cioè voi immaginate inviamo una mail a, a un consulente a un professionista e questo magari risponde il giorno dopo, qualche ora dopo se non settimane dopo in casi più patologici e invece noi oggi a cosa siamo abituati? a un rapporto più istantaneo, più diretto Mettici dentro pure la come dire, diffusione dei servizi di messaging no? eh, Whatsapp, eh, Telegram eh, e quant'altro, questo ha eh, avvicinato sempre più il professionista alle esigenze del suo cliente. Okay? E questo, adottato nello studio, in uno studio professionale, ho notato soprattutto a seguito della pandemia, che un pochino ha costretto ad accelerare questo tipo di processo, che eh, rendeva più eh, felice il mio cliente e più allineato a un flusso costante di informazioni sulla sua attività e lo ha reso più consapevole quindi ho trovato il modo come dire, ho percepito il modo di essere maggiormente competitivo io come professionista rispetto ad altri miei colleghi che ancora hanno una gestione più tradizionale della loro attività questo perché ve lo dico? Perché vi invito, eh, è un po' una dritta, no? a invitarvi a mh, magari stimolare il rapporto con il vostro professionista in questa direzione, il quale da un punto di vista vi dico già cosa vi risponderà. Eh no, ma io su Whatsapp non dialogo, perché Whatsapp non ha valore ai fini legali, non, non mi interessa, mi fate le foto ai documenti che sono sgranate, non si vedono e via discorrendo che da un lato è vero, e vale anche per la mail, la mail, a meno che non sia una PEC, non è, non è valida legalmente, quindi parliamo diciamo, solamente di un'abitudine okay, che viene acquisita con eh, il modo di fare, con quanto noi siamo abituati a fare nel tempo. Oh, mettici pure che eh, nascono delle esigenze ehm, chiamate dalle nuove professioni, per dire... Tutti quanti voi avete un sito internet, i siti internet a buon bisogno hanno anche una gestione delle vendite o un e-commerce all'interno del, del sito e magari usiamo un wordpress o un prestashop o una qualunque piattaforma. Ora queste piattaforme eh, sono eh, diffuse a livello internazionale, quindi non nascono con la visione che devono fare il favore della fiscalità nostra nazionale italiana. E quindi, eh, quindi non gestiscono l'aspetto fiscale della vendita. Allora noi abbiamo un problema perché facciamo tutto un percorso chiaro di pianificazione della nostra comunicazione. Arriviamo ad avere un sito internet performante, arriviamo a vendere il nostro prodotto, ma poi abbiamo un gap eh, diciamo formale con quelli che sono i requisiti richiesti dall'amministrazione finanziaria all'agenzia delle entrate perché? perché loro ancora ragionano con dei principi che sono del 73 e nel 73 internet non c'era né tantomeno wordpress o altre piattaforme quindi che cosa si deve fare? si deve tentare il più possibile di raccordare una vecchia normativa che contiene comunque i principi eh, tributari che contiene le regole che sono valide a grandi linee no? in modo generale con quelle che sono le tecnologie okay? Allora per dirvi, quando noi abbiamo un e-commerce che vende magari corsi di formazione o che distribuisce contenuti no? che cosa, eh, dov'è che manca? Manca il link con la struttura normativa di quello che deve essere poi il documento fiscale in uscita e quello va fatto a mano quindi è un processo che deve essere gestito deve essere compreso soprattutto dal consulente che poi vi farà eh, i, i conti, no? i conteggi fiscali su quel tipo di risultato e deve essere gestito con gli strumenti attuali quindi con un export del eh, database delle vendite che poi deve essere gestito in forma di corrispettivo o di fatturazione elettronica e quindi che deve, de, deve dialogare con ulteriori step della, eh, del processo di digitalizzazione dell'informazione okay. per fare dei nomi diciamo per citare strumenti che tutti quanti conosciamo eh, abbiamo a disposizione eh, a, a un costo bassissimo se non gratuito il, la piattaforma fattura in cloud che, di cui si vede la pubblicità in tv si sente parlare che a mio avviso è quella più evoluta su questo genere di, eh, di trasformazione ok? vi mette a disposizione un, un sistema digitale di gestione anche delle vendite e che vi fa fare un passo avanti oltre alla semplice fatturazione. Cioè vi mette a, a disposizione anche una reportistica di quelle che sono le vostre fatture. E quindi voi potete a quel punto iniziare anche a misurare in termini di fatturato come sta andando la vostra gestione, come sta andando la vostra attività. Fatture in cloud tramite alcuni plugin che eh, possono essere installati in WordPress comunica con i database generati dal carrello delle vendite degli e-commerce. E quindi vi consente in qualche modo di trasportare questi dati che escono in un formato loro dal database di Wordpress e entrano automaticamente dentro il fattore in cloud che vi consente poi di generare una fattura elettronica. Questo per come dire, darvi un piccolo, eh, una piccola indicazione sulla eh, capacità anche di gestire questi strumenti. Cosa che molti dei miei colleghi non hanno cognizione, non conoscono, sono anche magari disinteressati all'argomento. All e quindi eh, o vi gestiscono male, o vi dicono che non se ne curano, o vi dicono di andare da qualcuno che conosce eh, l'e-commerce diciamo, in generale. Okay. Poi eh, si potrebbe fare una riflessione pure su quelle che sono le eh, nuove esigenze, per esempio il tema degli influencer o il tema delle, diciamo, delle, delle sponsorizzazioni, no? chi lavora con Instagram con, con i social. Allora, che succede? Che i social hanno messo eh, più in, in risalto l'idea che qualcuno con la propria immagine possa diventare attore o promotore di un prodotto, di un marchio, di un servizio. Ok e eh, queste sono cose che sono sempre esistite eh, parliamoci cioè non, non è che ci stiamo inventando nulla però il modo di farle è nuovo è innovativo perché esiste il discorso dei social allora questo eh, ha portato a mh, eh, diciamo, uh, utilizzare più spesso in modo nuovo tutta la tematica del diritto d'autore che è contenuta anche quelle addirittura nel nel, in alcuni tratti del codice civile quindi andiamo indietro pure nel tempo eh, però il modo di questo modo di utilizzare i social la riporta in alto e quindi un, un consulente che conosce anche le dinamiche di eh, attività di comportamento di qualcuno che lavora nell'ambito dei social e che eh, lavora con la propria immagine oppure crea contenuti e quindi viene definito con i nostri termini attuali, influencer o Promotere, non so, suggeritemi voi comunque, quello, parliamo di questo eh, porta ehm, la, la tematica diciamo la soluzione di questo problema sulla disciplina del diritto d'autore e poi abbiamo ancora a disposizione tutto il discorso, tutta la semplicità d'uso del, del regime forfettario che probabilmente voi tutti conoscete o comunque dal quale siete passati almeno una volta che ha aggiunto a eh, processi di cui abbiamo detto adesso di innovazione, di eh, trasposizione in digitale se a quel punto quasi eh, dematerializza completamente la gestione perché il forfettario nel corso d'anno per esempio non vi impone il problema della fatturazione potete non fare la fattura non quella elettronica intendo okay? quindi quella lì continua ad essere un adempimento che finché dura in modo tradizionale analogico collezionate le fatture e ve le fate con Word, con Excel non, insomma, non è bisogno continuare a usare il calamaio okay? e le collezionate le date al commercialista magari su un Google Drive, lo fate contento, a me fate, fareste contento e il commercialista vi eh, compila il risultato di esercizio a fine anno e vi dichiara, diciamo vi, vi elabora il risultato fiscale quindi eh, io Diciamo, non, non vorrei aggiungere ulteriori informazioni, questa era un'idea un nata appunto dalle mie, dalla mia esperienza, soprattutto accelerata con le dinamiche del Covid, che a un certo punto ci hanno trovati tutti quanti chiusi dentro gli studi o peggio ancora dentro casa, e, ed è eh, come dire, si è presentata all'improvviso dall'oggi al domani con il lockdown, l'esigenza di continuare a comunicare con i nostri clienti. Chi ha potuto, fortuna loro, continuare a lavorare perché molti sono stati interessati dalle chiusure e per loro è stato veramente un momento eh, difficile. E, e, e quindi eh, l'invito è quello di magari eh, stimolare la conoscenza di questi strumenti e di proporli anche al vostro consulente e eh, diciamo magari indirizzarlo no, a come dire adottare e di orientarsi anche lui verso una modalità più efficiente che genera, regala efficienza anche a voi ripeto, in modo anche gratuito e, e della quale sicuramente potete eh, beneficiare ora, siccome penso di avervi tediato abbastanza volevo lasciarvi con una hit dell'estate e stimolare la vostra curiosità con una domanda ovvero secondo voi Cosa pensa un elefante di fronte a un distributore di Coca-Cola? Elefante. Grazie, basta.